Cosa significa per lei la frase l'etica libera la bellezza? L'etica libera la bellezza per quanto riguarda noi sul territorio di Casalecchio vuol dire anche trasformare questi eventi, queste, questi momenti in qualcosa che abbia una continuità, eh, uscire dall'emotività diciamo, del, del pomeriggio fantastico che abbiamo avuto oggi e portarlo nella vita di tutti i giorni per continuare a fare cose. Pensa che il nord Italia sia immune dall'infiltrazione mafiosa? No, nessuno è immune all'infiltrazione mafiosa, penso che la sensazione di immunità sia, sia, sia nella tra virgolette bravura della mafia di mascherarsi, credo che per noi oggi qui invece sia molto importante parlare di mafia perché abbiamo ancora la libertà di farlo in un ambiente che sentiamo sicuro e quindi sia importante mettere il vaccino prima di prendere il virus. Cosa ne pensa dell'appello di Carlo Lucarelli riguardo al finanziamento della cultura in Italia in questo tempo di crisi economica utilizzando i beni confiscati alle mafie? Io aderito personalmente porteremo questo appello in tutte le nostre sedi locali e per noi è un, modo, è un altro modo ulteriore di dire che la cultura in sé non è il convegno ma è il modo di pensare, di vivere delle persone, di rapportarsi fra di loro, di dare una, un vivere civile alla, a quello che è stare insieme. E noi oggi pensiamo che ci sia tantissimo bisogno di sostenere questo tipo di progetti. Grazie mille.